Buongiorno a tutti gli amici di Sottosopra, ci troviamo oggi per un'occasione molto interessante perché con tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America abbiamo l'opportunità di parlarne con la dottoressa Federica Saini Fasanotti che è Senior Fellow della Brookings Institution e dell'ISPI che è specializzata in Libia e guerre irregolari che però ha anche una grande esperienza negli Stati Uniti, è stata anche consulente di James Matt. Ministro della Difesa degli Stati Uniti tra il 2017 e il 2019, Mattis che in questi giorni ha preso posizione anche duramente contro quello che è non solo stato diciamo così, il suo datore di lavoro, il suo capo politico, cioè il Presidente Trump, ma che è comunque il, lui ex generale, comandante in capo delle forze armate americane, ha preso posizione contro il Presidente degli Stati Uniti che è anche il comandante in capo delle eh, forze armate. Quindi, eh, intanto ringrazio la dottoressa Saini Fasanotti per essere qua con noi oggi e Grazie partirei, a voi. partirei proprio da, da questo punto. Lei conosce bene eh, Mattis, detto anche ai tempi del servizio militare Mad Dog Mattis. E, mh, quindi que, che, che significato ha nel contesto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti oggi eh, questa presa di posizione di un militare così prestigioso che è stato appunto anche politico? ma eh, ha una, un valore e una valenza straordinario, nel senso che Mettis, tra l'altro, eh, proprio pochi mesi dopo il suo addio eh, al, al Pentagono, a causa proprio eh, di grossi eh, problemi di interpretazione su come trattare e porsi davanti agli alleati, appunto aveva dato con, con Trump aveva dato le dimissioni. E eh, pochi mesi dopo però era uscito con un libro... Un libro strategico sulla leadership eh, che gli aveva attirato tantissime critiche perché in questo libro Mattis non aveva assolutamente ehm, detto neanche una parola su, su Trump e sull'amministrazione Trump dove lui aveva lavorato per due anni quando in realtà tutti si aspettavano che dicesse qualcosa, se lei ci pensa praticamente chiunque sia uscito dalla Casa Bianca o abbia avuto scontri con Trump, o è uscito con il libro, o ha scritto gli articoli, o insomma, ha fatto le conferenze e così via, criticando, criticandolo profondamente, per diversi motivi. Max um, questo non lo ha fatto, e quindi tutta una parte del giornalismo, del, come dire, del, de, degli scienziati della politica e così via hanno detto: Tu hai una grandissima responsabilità, come mai non dici niente? Come mai stai zitto? E lui eh, si è sempre appellato al fatto che, da militare, ha, ha giurato davanti alla Costituzione di difendere gli Stati Uniti d'America in qualunque eh, evenienza, in qualunque momento. Um, ma che il suo lavoro di militare eh, lo obbligava a stare zitto eh, e a non esporre alcun tipo di idea politica perché appunto militare, quindi i militari si limitano a, eh, come dire, a rispondere, a obbedire agli ordini per il bene eh, degli Stati Uniti d'America. Uh, che fosse giusto, che fosse sbagliato non sta ovviamente a me dirlo, però... Eh, il fatto che lui sia stato silenzioso, non abbia detto niente fino adesso e che ora finalmente abbia parlato, cambia veramente le carte in tavola. Infatti eh, se lei ha visto da New York Times al Washington Post, alla CNN, ehm, mille eh, media si sono eh, schierati immediatamente e hanno come dire, puntato il dito su questa presa di posizione di Mattis che era a questo punto inaspettata. Invece Mettis è stato durissimo, durissimo nei confronti di Trump eh, in una maniera molto, molto come dire, particolare per lui, perché eh, io me lo ricordo anche durante, durante le nostre riunioni al Pentagono, eh, i temi erano sostanzialmente quelli riguardanti la Libia, che ovviamente Trump probabilmente manco sa dove sia, dove si trovi sullo scacchiere no, eh, del mondo, Uh, però uh, lui non ha, mai, uh, come dire, non ha mai criticato il suo, il suo presidente, sempre, ha sempre cercato di essere quantomeno insomma, diplomatico e quindi quello che è successo ieri è, è straordinariamente importante anche perché eh, nel, nello stesso momento in cui eh, Matti scriveva tutta una serie di altri grandissimi generali eh, americani provenienti dalle armi diverse, dai marin, dal, dall'esercito, dalla, mari, dalla marina, proprio come nevi, eh, uscivano eh, dando dei giudizi transcianni nei confronti de della gestione Trump di questa, di questa emergenza. Ma questo significa che Trump sta perdendo l'appoggio di un settore che invece gli è sempre eh, rimasto abbastanza... Ah, magari obtorto collo, ma abbastanza fedele come quello appunto delle, delle forze armate. E eh, come un complemento di questa, di questa prima domanda, c'è anche secondo lei uno smottamento eh, del consenso dei repubblicani per Trump, eh, repubblicani che. Insomma, il Partito Repubblicano è stato in qualche modo trampizzato in questi anni, nel senso che non è che abbia delle alternative, cioè a questo punto o sta con Trump o rinuncia, cioè si, si, si, si suicida. Ecco, questi due settori, il Partito Repubblicano e le Forze Armate, stanno abbandonando Trump oppure no? Oppure... Allora, ok, le Forze Armate americane, eh, per come le ho vissute io, eh, anche insomma diciamo abbastanza da vicino ehm, non lo hanno mai amato questo, questo è un dato di fatto ma come diceva giustamente lei prima o torto collo ehm, noi dobbiamo immaginare che le forze armate americane il sistema diciamo ideologico americano è molto diverso nonostante noi si sia tutti occidentali ma è molto diverso dal nostro e quindi anche il senso della patria, il senso della Costituzione, il senso del giuramento sono degli elementi che negli Stati Uniti hanno una presa di un certo tipo, mentre ovviamente in Europa e soprattutto in Italia hanno una presa completamente diversa, cioè quando un militare giura davanti alla Costituzione è un momento particolarmente sentito generalmente e, mh, e la maggior parte dei ragazzi che firmano e che che eh, entrano nelle fila delle forze armate americane, credono profondamente in quello che stanno facendo, non lo fanno soltanto perché non hanno alternative, perché sanno che probabilmente, soprattutto diciamo negli ultimi 15 anni, ci sta che vadano a morire per eh, come dire, eh, la bandiera americana e quindi… Um, questo, questo, questo è la premessa che noi dobbiamo fare quando parliamo di esercito e di presidente degli Stati Uniti quindi si giura fedeltà um, non al presidente degli Stati Uniti ma alla bandiera americana il presidente degli Stati Uniti deve essere all'altezza ovviamente di gestire uh, gli Stati Uniti, in questo caso uh, Trump uh, come dire, ha dimostrato molte falle nella sua capacità di visione nella sua, insomma, nella sua lungimiranza anche Um, tanto che i militari, più o meno, ah, siccome proprio hanno fatto questo giuramento, eh, lo hanno accettato più o meno eh, in silenzio. A questo punto, dopo quello che è successo e dopo l'utilizzo strumentale che lui ha fatto, proprio della Costituzione, della Bibbia e così via. Eh, hanno deciso di reagire tutti in blocco ma negli scorsi anni c'erano stati tanti articoli per esempio che erano usciti o tanti interventi in panel, conferenze e così via proprio di militari eh, non in divisa ancora non in divisa ma in pensione che invece avevano avevano detto peste e corna appunto e si erano manifestati più che chiaramente uno di questi proprio il mio presidente che è stato un Marina 4 Stelle nonché il il comandante delle forze NATO in Afghanistan per un anno e mezzo eh, e che come dire, ha, ha sempre criticato pesantemente eh, l'operato di Trump. Quindi ba, ba, insomma, bisogna fare la distinzione tra un capo di Stato maggiore attivo operativo e invece un uh, militare in pensione. Eh, anche se ovviamente tra militari quando Allen per esempio si è schierato all'ultima convention democratica per la Clinton ehm, nell'estate del 2016 beh, lo stesso Allen si è beccato un sacco di critiche dai suoi ex colleghi militari proprio perché aveva preso una posizione politica quindi diciamo che i militari cercano di stare lontani dalle posizioni, dalle posizioni politiche, di essere no, bipartisan o chissà che eh, per quanto riguarda i repubblicani beh, se la sono giocata malissimo perché eh, non hanno eh, proposto nessun altro che non fosse Trump, si sono totalmente appiattiti sulla figura di Trump accettando delle cose che in tempi diversi sarebbero state inaccettabili cioè gli scandali sessuali di Trump eh, il suo eh, modo di fare il, il, il, le sue idee il muro eh, posto come l'aveva posto non che i repubblicani ehm, fossero contro la costruzione per esempio del muro tra Stati Uniti e Messico però in un'altra maniera così come, hanno sempre, così come hanno sempre fatto Insomma, eh, Trump ha veramente portato agli estremi secondo me eh, il partito repubblicano che ora rischia come diceva lei di implodere completamente su se stesso eh, a proposito di partiti eh, a me pare che eh, abbiamo, forse per la prima volta nel, nella storia contemporanea degli Stati Uniti, ma questo lo, lo, lo dirà eventualmente lei, lo, lo confermerà o lo smentirà, abbiamo questa, mh, eh, tutto sommato, particolare, non dico strana, ma particolare figura di Barack Obama che da ex presidente è diventato in pratica il segretario politico del Partito Democratico. <ride> Sì, sì, sì, si sicuramente. Cioè, io credo si possa tranquillamente dire che, fino a prima che Obama come dire, decidesse di, di, di lavorarci, la candidatura di Biden era veramente debole, debole, debole. E ecco, tuttora, Biden, secondo me, è, un, è, un, è una figura impalpabile insomma, del, della politica americana. Non so se lei è d'accordo. No, no, concordo pienamente con quello che pensa lei, assolutamente, cioè Biden, e qui è anche il grande, così, il grande dubbio che noi analisti abbiamo maturato no, in, questi, in questi anni, osservando sia la presidenza Trump, sia eh, i, come dire, i, i personaggi del Partito Democratico che si sono alternati, soprattutto appunto, eh, ultimamente, nella corsa alle primarie eh, per eh, scalfire no, il, la presidenza Trump e, ed effettivamente è particolare che l'unico eh, papabile uscito dalla competizione democratica sia un uomo 77enne, certo sì un politico matura, insomma, navigato, eh, maturo, ehm, che però insomma, ha 77 anni e anche come vicepresidente non do, non dobbiamo dimenticare tutte le gaffe no? che eh, Biden faceva quando era vicepresidente di Obama e non ne beccava praticamente una. Ecco. Ehm, sicuramente il, il punto a favore di Biden, che è certamente una figura politica... Mh, non vorrei dire non carismatica perché anche questo non è vero, perché quando lo si sente parlare dal vivo in realtà Biden è molto affascinante, accattivante e cattura l'attenzione del pubblico ed è molto più raffinato uh, di Trump, questo lo si vede anche a, li a livello linguistico, cioè l'inglese di Trump uh, è un inglese elementare. È un inglese veramente da che potrebbe utilizzare un bambino della quinta elementare o della prima o della prima media per darle un'idea: no? facendo un corrispettivo con l'italiano. Eh, Biden non è così, è sicuramente molto più raffinato, è molto incredibilmente più empatico e questo ha, eh, gli ha portato tutto quel bacino e glielo porterà molto probabilmente di voti degli afroamericani e appunto dei cittadini. Um, uh, di appunto etnie diverse degli Stati Uniti proprio perché Biden ha fatto capire di essere eh, dalla loro parte um, però in effetti la sua, il, come dire, la sua candidatura, anche se era abbastanza uh, scontata, non era particolarmente forte, cioè non lasciava pensare no, nei classici sondaggi, alle presidenziali, non lasciava pensare nulla di buono. Effettivamente Trump, sia per un'economia fortissima, sia... Uh, per anche una politica internazionale, una gestione della politica internazionale molto aggressiva e particolare, uh, aveva buone possibilità di essere rieletto. Ora non credo che sia più così, perché in un momento di crisi straordinaria come questa, uh, che, con, con vari strati che so, di crisi che si sovrappongono, una figura come quella di Trump si affloscia come un palloncino e quindi ecco anche perché Obama è uscito allo scoperto eh, riuscendo tra l'altro a compattare il Partito Democratico come diceva lei eh, a, favore, a favore di Biden non ci sono come c'erano per la Clinton se lei si ricorda eh, più quegli, quei, que, come dire, eh, quelle opposizioni e quei contrasti all'interno del partito democratico eh, che oggi appunto non ci sono che allora c'erano senta, volevo chiederle una cosa siccome abbiamo citato ripetutamente eh, Obama eh, durante l'epoca di Obama di episodi come quello di George Floyd di Minneapolis ce ne sono stati parecchi con proteste Diciamo forse non, non uh, forti come questa, ma molto forti anche loro. La famosa eh, drammatica frase, I can't breathe, non, non, non posso respirare, di George Floyd, le ultime parole di George Floyd furono anche le ultime parole di Eric Garner, che fu ammazzato per soffocamento dai poliziotti a New York nel 2014, poi seguirono Ferguson, se, seguirono altri, altri episodi. Eh, quindi voglio dire parte la gestione della crisi, questa crisi non è un prodotto di Trump, questa è, un, è una no. crisi di lungo periodo che attraversa la società americana e a cui… Che dura una... 400 anni. <ride> esatto, sì, ma sì. Dire, neanche il primo presidente nero degli Stati Uniti, cioè Barack Obama, che quindi era indubbiamente sensibile a questo tema, è riuscito a fare qualcosa. Quindi da questo punto di vista qual è la prospettiva? Cioè… C'è questa crisi e poi dobbiamo aspettarci che tra un anno, due, un anno e mezzo ce ne sarà un'altra. O, o c'è qualche segnale che ci dice che questa società americana eh, non è condannata a passare di crisi in crisi, ma, ma ha un qualche... Io sono molto pessimista personalmente a questo, a questo riguardo. Non, non mi pare che le cose che, che servono per, per, per intervenire su questo problema vengano messe in atto, non sono state messe in atto da Obama, che mi sembrava totalmente impotente, e non tantomeno vengono messi in atto da Trump, che invece secondo me su questa crisi sta cercando di speculare. Ecco, come la vede lei? Ma allora, secondo me, eh, potrei sbagliarmi, però secondo me finché ci sarà Trump eh, presidente non ci saranno grandi cambiamenti. Quindi eh, possiamo aspettarci che eh, ci siano... Eh, ancora vari momenti di tensione negli Stati Uniti, anche perché lei deve pensare che noi abbiamo avuto, ehm, cioè come dicevo prima abbiamo due crisi sovrapposte, perché una è data dal coronavirus, che ha causato negli Stati Uniti eh, migliaia e migliaia di morti, ieri erano a 107 insomma sono dei numeri straordinari. La crisi data dal coronavirus ha eh, impattato in maniera pesantissima l'economia americana, creando nel giro di due mesi 40 milioni di disoccupati, quando in realtà fino a tre mesi fa gli Stati Uniti avevano un minor tasso di disoccupazione eh, da decenni, avevano raggiunto il minor tasso di disoccupazione. Quindi queste due crisi messe assieme ehm, hanno, hanno, come dire, sono il terreno fertile per qualunque tipo di, pro di protesta in questo caso di carattere eh, sociale. Quindi eh, abbiamo una crisi della sanità, abbiamo una crisi economica e poi a questa si aggiunge una crisi sociale. Trump dovrà fare moltissima attenzione nei prossimi, nei, nelle prossime settimane perché ehm, ha l'opinione pubblica mondiale puntata addosso e, eh, e sta rischiando ovviamente tantissimo la sta gestendo malissimo come al solito eh, perché non è in grado perché è un uomo a mio giudizio io sono eh, come dire come molto transcian nei suoi confronti però è un uomo a cui manca lo spessore politico e il carisma di un vero leader purtroppo e questo è un male per gli Stati Uniti non per Trump perché eh, la crisi la sta gestendo lui e purtroppo la sta gestendo malissimo lo abbiamo visto con il coronavirus lo stiamo vedendo tra l'altro ricordiamoci che il coronavirus ehm, è andato a eh, impattare in maniera brutale contro le comunità eh, afroamericane perché le comunità afroamericane da sempre sono quelle eh, più disagiate a livello sociale, eh, più svanta come dire, svantaggiate, non hanno eh, assicurazioni sanitarie che invece, assicurazioni negli Stati Uniti sono fondamentali, eh, quindi devono andare in ospedali pubblici che fanno schifo, ehm, non hanno l'istruzione adeguata, ehm, vivono in eh, slam... Eh, che noi non ci immaginiamo neanche, bisogna andare negli Stati Uniti per vedere determinate cose in determinate zone per capire, eh, in una, come dire, giungla criminale eh, proprio perché appunto lì lo Stato viene a mancare e quindi. Uh, io credo che Trump non sarà in grado di gestire in maniera positiva questa crisi, anche perché si è attorniato uh, da una serie di eh, consulenti che non sono all'altezza a mio avviso perché sa, è importante il Presidente ovviamente e la visione del Presidente ma secondo me è anche importante il team che il Presidente si costruisce, lui l'abbiamo visto, cioè ab noi abbiamo assistito in questi ultimi tre anni a delle cose allucinanti, cioè, quattro segretari della difesa che si alternano uno dietro l'altro, eh, segretari di Stato, eh, ministri dell'economia, cioè delle, uno dietro l'altro come, come se fossimo davanti appunto a quel programma dove Trump eh, eh, faceva il bello e il cattivo tempo, di no? Apprentice, eh, e lui evidentemente crede di essere ancora in quella trasmissione. Però io mi domando se questa crisi, questa specifica del... Eh, seguita all'assassinio di George Floyd, eh, non, non possa invece essere una freccia all'arco di Trump con questo suo palese, secondo me, appello ad un'America bianca che è comunque tuttora maggioritaria, largamente maggioritaria nella popolazione, perché siamo 72,5% contro per esempio meno del 13% degli afroamericani, ma che soprattutto è quell'America che non sta nelle grandi città, prevalentemente, che, che quella silent majority, la maggioranza silenziosa, insomma, che eh, per esempio anche nella storia del nostro paese tante volte ha deciso... Io ricordo che quando ero ragazzo non incontravo mai, non incontravo mai nessuno che, dischi di Orietta, che dicesse di comprare dischi di Orietta Berti o di votare per la democrazia cristiana, però... Eppure esperti vendeva un, un mare di dischi, la democrazia cristiana prendeva un mare di voti. Cioè, adesso scherzi a parte, io mi domando se eh, quella che a noi sembra la gestione brutale, inefficiente, eccetera, eccetera, di, di un problema, non possa voltarsi in una strategia che ha voti, naturalmente, i voti di una certa eh, parte del, della popolazione. E questo lo dico anche pensando al fatto che questo problema dell'integrazione delle minoranze, in particolare quella afroamericana, ma i latini, i latinos, hanno lo stesso genere di problemi, in, in percentuale ancora eh, minore, eh, non dimostri che c'è, appunto, nella pancia della società americana, c'è un razzismo di fondo, una violenza di fondo, un'aggressività di fondo, eh, che appunto neanche Obama in otto anni di presidenza eh, riuscì a scalfire. Ecco. Ma eh, Allora la, la grande ferita americana risale ai tempi della guerra civile, quindi al 1860-65 ed è continuata, è una ferita che non si è mai in realtà rimarginata, anche perché proprio come diceva lei la, la, la, società, la maggioranza della società americana è bianca. E quindi l'interesse eh, diciamo, a risolvere questo problema annoso e atavico eh, non c'è mai stata effettivamente. Ehm, io credo che però questo tipo di rivolte eh, delle ultime settimane siano, eh, sia un tipo di rivolte particolare, perché eh, appunto come dicevo prima si agganciano ad altri problemi straordinariamente giganti che non possono essere messi in secondo piano, e, ehm, e eh, questa è una grande, questo è un grande momento di scelta per, per gli statunitensi, cioè se eh, diventare uno Stato, eh, come scriveva Allen l'altro giorno, se diventare uno Stato illiberale, perché la gestione di Trump di questi ultimi giorni è una gestione che sembra quasi no, quella di, di un dittatore del eh, Sud America, o, uh, se effettivamente è venuto il momento per gli stati uniti dopo centinaia di anni dopo secoli di fare il grande salto e di iniziare ad investire su una società migliore anche perché tutti hanno da guadagnarci in una società eh, americana meno razzista dove l'integrazione funzioni e dove non ci siano sacchi della popolazione eh, messe appunto come potrebbe succedere no, nella, nelle baglie parigine quindi a tutti conviene che ci sia un, uh, un miglioramento delle condizioni sociali delle comunità e delle minoranze americane. Um, questo presidente però, come le dicevo prima, secondo me non è in grado e non è interessato e farà, come diceva lei, di tutto probabilmente per dividere ancora di più il paese. Questo è il grande rischio dei prossimi 150 giorni, secondo me, prima delle elezioni. Questo è il grande rischio. Non so se, hanno, se, se ha notato che Uh, ieri eh, davanti alla Casa Bianca sono comparse delle muraglie, in, in, no, una specie di, di filo spinato rigido uh, che eh, sembrerebbe dover rimanere fino alla presidenza di Trump. Questo non si è mai visto perché il recinto che c'è davanti alla Casa Bianca bassissimo è inesistente praticamente eh, ma c'è un motivo la casa bianca è la casa dei cittadini americani e deve essere aperta a tutti quindi il gesto che trump ha fatto eh, ieri di innalzare dei reticolati eh, è qualcosa su cui io presterei molta attenzione che a me ha colpito tantissimo e che però corrisponde Adesso io non è che voglio fare l'avvocato del diavolo, però così giusto per, per, per riflettere un po', un po su, eh, corrisponde anche a quello che sta succedendo nella pancia della società, la vendita di armi è andata alle stelle, eh, sì. in un paese dove già circolano quattro, nelle mani di civili 400 milioni di armi da fuoco su 330 milioni di abitanti, cioè è pazzesco, sì. c'è più un'arma da fuoco per cittadino compresi, centenari e i neonati. Allora <ride> sì. a me pare che, ehm, fermo restando quello che si è detto su Trump, però qui dentro ci sia un problema veramente, eh, veramente incredibile di, di, di, di, di, un, di una violenza che circola nelle vene del paese e che peraltro si esprime poi storicamente anche nella sua politica estera, ma questo è un mio per, eh, personale, personale parere. Insieme con delle questioni che, sono, che attengono alla natura appunto eh, anche istituzionale degli Stati Uniti cioè le forze di polizia non dipendono dal presidente che, che se ne possa pensare ma dipendono dai poteri locali un poliziotto come questo Derek Chauvin che, che ha ammazzato mm -hmm. Floyd col curriculum che aveva non doveva essere in per strada con una pistola in mano cioè è incredibile adesso il capo della polizia si, di Minneapolis si, si esprime, le, le, sono tutti stati arrestati, imputati, le, le imputazioni si aggravano di giorno, però quello non doveva stare per strada, non poteva fare, quindi c'è un problema, come dire, Trump sarà un problema, ma c'è un problema molto più profondo di organizzazione della società e di modo in cui quella società pensa a se stessa, secondo me, non so cosa ne pensa. No, sono, sono d'accordissimo, cioè la società americana ha dei problemi eh, giganteschi ed è una società eh, straordinariamente complessa, eh, dove appunto eh, ci sono delle ricchezze incredibili e delle sacche di povertà che noi non ci immaginiamo neanche, perché eh, io ho visto delle cose anche per esempio nella ricchissima Florida. Ehm, impressionanti, eh, appena usciti da Miami e dalle grandi città, de, de, delle realtà che noi non immaginiamo neanche, che sono difficili da trovare in Italia. Um, un, un, gli Stati Uniti hanno un sistema sanitario veramente discutibile, no? che non è um, dedicato, non è effettivamente democratico, non ha nulla di democratico perché soltanto chi ha i soldi e la possibilità o un lavoro e la possibilità eh, di pagare ricche assicurazioni può effettivamente eh, avere accesso ai migliori ospedali, così come alle migliori scuole. Quindi eh, il sistema americano effettivamente eh, andrebbe rivisto alle, proprio, mh, alle sue radici, ma per fare questo ci vuole eh, una grandissima leadership. Una leadership in grado di eh, attirarsi anche parecchie critiche, senza avere paura di quelle critiche, e una leadership non schiava come invece succede in tutte le democrazie occidentali del voto degli elettori, perché questo ha purtroppo o per fortuna un peso, un peso straordinario sulle scelte politiche dei presidenti e dei politici americani. Senta, lei che ha conosciuto i, i meccanismi del, del, del processo decisionale politico americano dall'interno, eh, le faccio una domanda che come giornalista mi sono fatto infinite volte eh, che secondo me non viene fatta abbastanza sui media, almeno italiani, però peraltro noi siamo la provincia dell'impero quindi non è che si possa pretendere molto, che è questa eh, è dato per scontato che Trump appunto sia un, un, un, insomma i giudizi su Trump variano da un completo idiota ha un, un leader comunque eh, al di sotto della necessità, al di sotto delle, delle aspettative, delle esigenze di un grande paese, eh, non c'è nessuno che, che, che parli bene di Trump, sostanzialmente, per dirla in termini così, da, eh, la famosa casalinga di Voghera. Però tutto. Anche i repubblicani, i repubblicani non ne parlano male, ma stanno zitti. Lei si ricorda no? l'Instagram prima delle elezioni, no? ah, Trump è un minorato mentale, di chi di là, e poi nel momento in cui è stato eletto, pff, tutto... Sì. Quindi non c'è opposizione neanche all'interno del partito repubblicano. Quindi o se ne parla male, oppure si sta zitti. Ecco. Però voglio dire, sempre per... per... Ma qui non, non tanto per fare l'avvocato del diavolo, quanto per, secondo me, provare a fare un passo avanti nella riflessione. Eh, allora, dobbiamo comunque riconoscere alcuni fatti. Primo, Trump è stato il primo non politico, il eh, primo danaroso, eccetera, di una lunga serie che si sono presentati alle elezioni, sono stati regolarmente spediti a casa in malo modo. Lui addirittura è diventato... Presidente degli Stati Uniti, cioè lui è Ross all'ennesima potenza, che non è mm -hmm. un'impresa da poco nel sistema politico americano, anzi è un'impresa che probabilmente resterà un unico nella storia. Secondo, fino all'arrivo del coronavirus, che eh, oggettivamente ha segnato una svolta per tanti aspetti, eh, eh, comunque l'amministrazione la, Trump, chiamiamola così per intenderci, era quella che appunto come lei stessa ha ricordato aveva portato l'economia americana a correre come, come un treno eh, ad alta velocità che aveva comunque in qualche modo intimidito l'Europa che aveva ricontrattato a proprio favore i trattati commerciali con tipo il nafta con i vicini come Messico Canada e con e in, in tante altre occasioni che aveva eh, in qualche modo ehm, Tenuto mm, mm, a bada se la vediamo in una prospettiva atlantista o aggredito se la, in maniera efficiente se la vediamo in un'altra prospettiva la Russia tutta una serie, disdettando tutta una serie di trattati eccetera eh, che aveva intrapreso credo anche con qualche successo una guerra commerciale con la Cina eh, vista come il primo dei, dei potenziali rivali per la supremazia globale insomma non è che l'America fino a fine gennaio eh, fosse un disastro in proporzione pari al, al male che si dice di Trump allora la, la domanda non è quanto è bravo Trump ma la perché eh, insomma, è palese che lui è un po' il, il frontman dell'amministrazione e, e probabilmente poco di più ecco però allora la mia domanda è ma chi l'ha governata l'America in questi anni? perché diamo per scontato che non sia stato Trump ma qualcuno deve no, avere No, ma allora sicuramente è stato Trump e sono stati anche i poteri forti americani eh, dal cartello delle armi eh, a ovviamente la grande industria che dalla gestione di Trump eh, sicuramente ha, ha beneficiato, ecco. Quindi niente da dire sotto questo aspetto, però il problema è che eh, c'è da chiedersi, secondo me, invece, un'altra cosa, cioè quanto questo tipo di politica, sia interna a livello economico, sia esterna a livello proprio eh, di relazioni internazionali, ehm, pur avendo giovato in, a breve termine no? eh, all'interno eh, al, al Paese, quanto in realtà questo tipo di politica potrà poi essere effettivamente di giovamento eh, in, in una visione di lungo periodo. Perché eh, i danni che Trump ha fatto a livello di relazioni internazionali sono pesantissimi e sono un dato, sono un dato di fatto. Ora bisognerà vedere se effettivamente eh, Biden eh, vincerà e se sarà in grado, proprio grande, grazie alla sua grandissima eh, capacità empatica, che è uno degli elementi insomma, positivi oggettivi di Biden, eh, di riacquisire, riacquistare quel prestigio che gli Stati Uniti hanno perso. Cioè, eh, dal 1917 gli Stati Uniti hanno fatto un passo in avanti. No? Prima eh, sono sempre stati molto eh, all'atto della politica de de de all'interno del circo no? internazionale e lo hanno fatto proprio come scelta. Molti presidenti americani infatti eh, hanno ritenuto che eh, per gli Stati Uniti fosse meglio fare, no, rimanere un passo indietro eh, rispetto all'Europa che allora era molto al centro del mondo. Um, le cose sono cambiate e dal 1917 con l'entrata degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale eh, Diciamo, Questo ruolo defilato non, non, non, è più, non è più stato possibile e questo ha giovato tantissimo al paese, non soltanto in termini di politica internazionale, ma proprio anche in termini economici. Ehm, ora, questo rientrare eh, in un mondo così globalizzato e dove tutto è così velocemente raggiungibile, almeno fino a due, due mesi e mezzo fa, eh, quanto potrà essere questo positivo per gli Stati Uniti questa è la grande domanda secondo me che è una domanda che, di, di cui noi avremo risposta secondo me nel lungo periodo ecco. eh, poi per quanto riguarda le prossime elezioni eh, è da vedere io ormai non dico più niente perché eh, Trump doveva perdere anche nel 2016 e in realtà pur avendo perso e questo lo dobbiamo dire il voto della popolazione americana per 3 milioni di voti sulla Clinton e poi ha vinto quindi proprio per, per, no, per come è fatto e organizzato il sistema elettorale americano quindi io ormai non dico più niente certo è che mi auguro per gli Stati Uniti un nuovo presidente ecco proposta cioè, proposito di sistema elettorale adesso c'è questa questione che è abbastanza interessante sul eh, sul, sul voto postale, no? sul, sul voto sì. a distanza a causa del Covid, eccetera, eccetera, eccetera, dove si combatte un'altra battaglia politica. Chiaramente la questione è che i, i repubblicani non lo vogliono perché temono che questo agevoli il voto di sacche della popolazione tendenzialmente filodemocratiche che però non, spesso non, vanno, non si iscrivono nelle, nelle liste elettorali. Sì tipo i giovani e tipo appunto le minoranze credo che questo è no, il dibattito in realtà sì, sì, esattamente, esattamente. c'è da dire che eh, la speranza è che queste ehm, nuove volte, proteste che ci sono state nelle strade e che non, hanno, non danno L'impressione di finire, quantomeno eh, nei, prossimi, nei, nei prossimi giorni, c'è la speranza che quindi tutto questo abbia reso più sensibili proprio quelle sacche, quindi sacche eh, di gente di colore e eh, sacche di giovani che fino ad adesso non sono mai andati a votare questo potrebbe rappresentare un risveglio no, del, uh, della sensibilità civica uh, degli americani, c'è da sperare che sia così ovviamente. Um, poi per quanto riguarda il voto postale, questo ce lo dirà soltanto l'evoluzione del virus, se sarà effettivamente così oppure no. Diciamo che storicamente gli Stati Uniti neanche durante la seconda guerra mondiale hanno avuto un'interruzione eh, delle votazioni, quindi io credo che comunque si andrà a votare, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente drammatico, ma teoricamente il 3 di novembre i cittadini americani o per posta o, per, eh, o di persona andranno a votare. Ecco. Senta, chiuderei con questa domanda, e intanto la, già la ringrazio per la disponibilità e per il tempo. La questione del voto postale ha portato con sé un'altra questione che io trovo molto interessante anche perché se ne è in maniera un po' strana dibattuto anche in Italia e cioè quando Trump ha fatto questi suoi tweet soliti molto aggressivi dicendo che il voto postale era una garanzia di truffe di brogli che i democratici volevano usarlo per eh, rubare l'elezione eccetera eccetera eccetera abbiamo avuto questo caso mh, piuttosto uh, particolare eh, di, del, del del social network appunto Twitter che ha posto queste diciture no, tweet fuorviante eh, sì, per la prima mm. volta nel, nella storia eh, eh, appunto ai tweet, eh, ai tweet di Trump eh, che si unisce secondo me nella sua unicità perché non risulta che siano state fatte altre Mh, altre cose di questo genere ad altri uomini politici più sicuramente non importanti come Trump ma che si unisce anche alla, alle proteste interne a Facebook eh, per, alla dirigenza di Facebook perché eh, Zuckerberg non, non, eh, non vuole prendere analoghi provvedimenti e alle proteste dei giornalisti del New York Times per l'articolo che è comparso di un senatore repubblicano che sosteneva eh, le tesi di Trump, cioè la necessità di far intervenire l'esercito per riportare l'ordine nelle strade. Ora io onestamente con tutto quello che abbiamo detto di Trump e molto altro che si potrebbe dire, eh, trovo questi segnali abbastanza preoccupanti eh, e ho l'impressione che si, si sia... vedevo stamattina per esempio un articolo di un giornalista anche noto che diceva Ah, questi, questi editori del New York Times che hanno pubblicato questo editoriale di questo senatore repubblicano non hanno capito che i tempi sono cambiati eccetera eccetera però voglio dire ehm, c'è in Italia e forse anche in America o comunque relativamente all'America all l'idea che eh, tutto quello che va contro Salvini perché non ci piace Salvini è buono quello che va contro Trump perché non ci piace Trump è buono. Ecco, io non sono così convinto, cioè a me per esempio che sia eh, un'azienda che fa un miliardo e duecento milioni di dollari di attivo come Twitter a decidere che cosa è vero o falso, mh, e non mi piace tanto, che i dirigenti interni di Facebook vogliano che Facebook sia una piattaforma quindi non un editore Quindi, non, per esempio non paghi i miei articoli o i suoi articoli rilanciati su Facebook però si assuma il diritto dell'editore di decidere quali contenuti vanno bene o vanno male, non mi piace eh, insomma cioè, che il, i giornalisti del, del New York Times ritengano che l'articolo di un senatore repubblicano che è un legislatore che quindi può contribuire a prendere provvedimenti eccetera non vada bene, non debba, non debba essere pubblicato perché non, non va nella direzione del loro pensiero. Pur essendo un editore, quindi avendo il diritto di decidere che cosa pubblicare. Ecco, sono, sono tutti segnali che io non, non sono convinto che il, sempre valga il detto che il nemico del mio nemico è mio amico. Ecco, alle volte nasconde una fregatura, non so come la vede lei perché. Tutti questi no, sì. i grandi media, i social network sono importanti nella società americana e anche nella nostra. Sì, eh, quello allora della censura o del controllo eh, di Facebook come di tutti questi altri grandi media è, e lei lo sa meglio di me, un problema che va avanti da anni. Cioè che cosa, che cosa bisogna far passare su Facebook, per esempio anche io lo vedo con il, il ruolo fondamentale che Facebook e altri media hanno eh, nel Maghreb e in Libia, proprio anche nella gestione della guerra in questo momento. Quindi. Il, il, il ruolo è difficilissimo e una vera e propria giuri, giurisdizione no? e una, uh, come dire, una griglia giuridica in questo senso non è ancora stata fatta quindi siamo molto indietro cioè eh, Zuckerberg è il semplice proprietario di una piattaforma mediatica come Facebook o è il capo di uno stato mediatico queste, queste cose non sono… perché se lei ci pensa, Facebook e poi tutti i, media che sono venuti do, i social media che sono venuti dopo hanno appiattito completamente ehm, e hanno annullato confini, distanze, eh, eh, il senso eh, vesfaliano dello Stato anche. No? col confine, la religione, la lingua e così via. Quindi qui entriamo in un discorso, potremmo stare altre sei ore a parlare di questo, perché veramente a livello giuridico, antropologico è interessantissimo. Quindi che cosa è giusto, che cosa non è giusto far vedere, eh, far passare da questi social media? È giusto far vedere la decapitazione di uomini eh, innocenti da parte di ISIS? Quindi purtroppo... Siamo davanti a qualcosa che non abbiamo ancora saputo controllare in generale, non esiste una giurisdizione su questo eh, e questo è uno dei grandi problemi che, secondo me, sui quali Zuckerberg ha lavorato poco e forse anche volontariamente, perché non credo che il tema gli sia, gli sia passato di mente. Io me lo ricordo benissimo quando davanti è andato um, qualche tempo fa a testimoniare davanti al congresso americano. Noi avevamo, era una testimonianza di un semplice ragazzo, eh, fortunato e bravo eh, che appunto aveva fatto milioni di dollari eh, così eh, secondo il sogno americano oppure eravamo davanti a un capo di stato perché se vogliamo vederla la Orwell eh, Zuckerberg rappresenta molto di più di quello che generalmente si vuole far vedere eh, detto questo eh, per Tornare alla sua domanda, sicuramente eh, siamo davanti a una polarizzazione straordinaria eh, che viene aumentata ovviamente dai social media, dove si può scaricare di tutto, dove si può dire di tutto, dove non ci sono limiti sostanzialmente eh, e quindi eh, anche io ho notato, pur non amando come si sarà capito da, da questa nostra chiacchierata particolarmente Trump, proprio perché ho visto, ho visto molto da vicino no, il suo modo di governare, eh, però sono d'accordo con lei, cioè a volte c'è un'esagerazione, cioè tutto quello che dice Trump eh, è sbagliato. In realtà Trump eh, certe cose le ha azzeccate, da, da vedere se le ha azzeccate per fortuna o per bravura, però insomma mh, diamo a Cesare quel che è di Cesare. E invece certi media americani eh, come la CNN, eh, piuttosto che il Washington Post, che sono due media che conosco bene perché seguo quotidianamente a volte, a volte ci vanno giù un attimino pesanti no? un po' come ai tempi di Berlusconi dove tutto quello che faceva Berlusconi era sbagliatissimo eh, sì. e dove la stampa no, attaccava in continuazione e così via non sta mai a dire se fosse giusto o sbagliato però c'era comunque un evidente accanimento no? anche se magari la base per quell'accanimento era giusta, però insomma, ecco, qui è, assistiamo un po' alla stessa cosa, però ovviamente all'ennesima potenza perché stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Bene, io ringrazio la dottoressa Federica Saini-Fasanotti per questo incontro, per il tempo che ci ha dedicato, per le cose che ci ha detto, ringrazio tutti gli ascoltatori di Sottosopra e non posso fare altro che dare l'appuntamento ad altri appuntamenti come questo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie.